Ci siamo preparati a questo momento con l'ascolto della musica. Da stasera anche si sente quello che viviamo qui in chiesa, anche dalla piazza. E anche questo è importante che possiamo pregare anche da fuori e seguire quindi tutto il rito di preghiera che viviamo. Cominciamo con il canto. It's coming to metà del XVIII secolo, Ceto Pescatori. Il secondo gruppo processionale rappresenta un episodio del ciclo della Passione, descritto minuziosamente dall'Evangelista Giovanni. Prima della cena del giovedì a Gerusalemme, nella sala del Cenacolo, Gesù impartisce agli Apostoli una lezione di grande umiltà e di carità. Cintosi i fianchi con un panno, è versata dell'acqua in un catino, lava i piedi agli apostoli e rivela anche di conoscere il proprio destino. Il gesto riassume tutta la vita di Gesù, il quale non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti, dal Vangelo di Marco. Pietro ha in un primo momento una reazione di stupore e si rifiuta. Ma quando Gesù gli dice, «Se non ti laverò, non avrai parte con me», gli risponde, «Allora, Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo», Vangelo di Giovanni. L'attuale gruppo scultorio, che sostituisce quello originario affidato ai pescatori il 6 aprile 1621 dalla Società del Sangue Preziosissimo di Cristo, ai pescatori perché ne avessero cura e provvedessero a portarlo in processione. È composto dalle figure di Gesù, Pietro e di un servo che versa l'acqua. L'opera, tradizionalmente, viene attribuita a Mario Ciotta, fine secolo XVII, 1750 circa. Maestro specializzato nella tecnica del legno, tela e colla, ritenuto autore anche del primo gruppo La Separazione con il quale la lavanda dei piedi condivide l'equilibrio formale e compositivo e la ricerca espressiva Gesù è rappresentato in ginocchio davanti a Pietro con un panno cinto in vita secondo la fonte evangelica di Giovanni nell'atto di apprestarsi a lavare i piedi dell'Apostolo dal suo viso, intensamente espressivo, traspare il muto colloquio che intercorre tra lui e il discepolo, al quale comunica, fissandolo intensamente negli occhi, il significato simbolico della lavanda dei piedi, un gesto di umiltà e di purificazione. Pietro ha la fronte corrugata per lo stupore e si piega verso Gesù. La posizione delle mani connota la volontà di sollevare il Divino Maestro dalla posizione in ginocchio. L'Apostolo ha i connotati fisionomici iconograficamente fissati del V secolo, dalla descrizione di Eusebio di Cesarea, III-IV secolo, che rimarranno pressoché invariati nel tempo, permettendogli di riconoscerlo facilmente. Un uomo di mezza età, dai tratti somatici marcati e popolani, con barba crespa, capelli ricci e corti, stempiato con ricciolo isolato. Parte integrante della scena è il servo, con il suo copricapo orientale, che partecipa incuriosito di quanto sta accadendo e poco attento al suo compito di versare l'acqua. Il suo abbigliamento particolarmente curato nei dettagli decorativi, fa tornare in mente quello delle statuine da presepe, in legno, tela e colla, che rappresentano magi e paggi. La sedia di gusto barocco, un po' troppo ingombrante sulla superficie della vara, allude all'arredo della grande stanza del Cenacolo, al primo piano di un edificio, indicato nelle descrizioni evangeliche. La composizione del gruppo con Gesù che addita la bacinella, in ginocchio davanti a Pietro in piedi e con il servo in secondo piano, la cui figura, non documentata nei Vangeli, in talune opere d'arte è sostituita da quella di un bambino. Trova riferimenti nella postura degli stessi tre personaggi del dipinto, la lavanda dei piedi, di Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, del 1547, custodito nel Museo del Prado a Madrid. Segno questo che i maestri trapanesi erano a conoscenza delle opere dei grandi artisti attraverso stampe e incisioni, in gran parte diffuse dai gesuiti, ma presenti anche nella scuola e nei laboratori francescani. Il gruppo, che oggi viene portato in processione, è stato sottoposto a vari interventi di restauro. Nel 1902 ad opera di Antiono Giuffrida e dopo danni subiti durante l'ultimo conflitto mondiale per mano di Giuseppe Caffiero nel 1946. Ulteriori interventi sono state effettuati nel 1998 da Con Concetto Mazzaglia, nel 2012 da Maria Rita Morfino, nel 2021 da Elena Vetere e Nicolò Miceli. cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e preso un asciugatoio se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse «Signore, tu lavi i piedi a me?» rispose Gesù «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Gli disse Simon Pietro, «Non mi laverai mai i piedi». Gli rispose Gesù, «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro, «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù, «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto mondo. E voi siete mondi, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse, non tutte siete mogli. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro, sapete ciò che vi ho fatto? Voi vi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi. Parola del Signore. Glorie a te. È stato proclamato il primo versetto del capitolo 13 del Vangelo secondo Giovanni. Oggi ho cominciato dal secondo versetto fino al 15 proprio per, perché voglio considerare questi due gruppi, l'uno continuazione dell'altro, e perché possiamo comprendere bene perché il testo che abbiamo ascoltato. In effetti è quello che noi vediamo nel gruppo. La descrizione del gruppo l'abbiamo appena ascoltata, la descrizione artistica, appunto storica. Noi oggi invece, in questo momento, cerchiamo di approfondire il testo evangelico, da cui naturalmente la composizione artistica prende lo spunto, perché rappresenta questo che è stato appena ascoltato, anche perché questo fatto è raccontato solo dal Vangelo secondo Giovanni, gli altri evangelisti non ce lo raccontano e cercheremo di comprendere o di prendere alcuni spunti di riflessione di quello che abbiamo ascoltato. La prima frase che poco fa abbiamo ascoltato del brano del Vangelo diceva quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota. Certo, noi tutti sappiamo Giuda, il nome Giuda, e ne parleremo più avanti quando ci sarà in evidenza il discorso anche del tradimento, eccetera, ma l'arresto soprattutto il nome Giuda per noi, appunto, è sinonimo di uno che tradisce, anche se nel Vangelo stesso di Giuda ne avevamo due: uno, Simone, appunto, figlio di Simone, Giuda Iscariote chiamato, e l'altro, invece, è Santo, San da Daddeo, di cui qua abbiamo anche una piccola statuetta. Giuda il traditore però la cosa interessante è capire cosa significa questa parola perché il diavolo aveva messo in cuore giuda il cariota di tradirlo questa frase potrebbe deviarci anche portarci a un equivoco se il diavolo che lo mette in cuore a giuda che colpa ne ha giuda invece se noi conosciamo o se noi conoscessimo bene il linguaggio tipicamente biblico e evangelico sappiamo bene che la parola cuore nella Bibbia non ha lo stesso significato che gli diamo comunemente noi quando parliamo, noi la usiamo la parola cuore come sede dell'affetto infatti diciamo ti voglio bene con tutto il cuore e quindi usiamo il termine cuore per indicare l'affetto, l'amore invece nel linguaggio biblico e nella lingua ebraica che è all'origine anche della parola di Gesù il termine cuore è la sede di, delle scelte dell'uomo è la sede della, della volontà è la sede in cui l'uomo sceglie di fare determinate cose, l'intelligenza. Forse se dovessimo tradurre con un linguaggio moderno potremmo dire il cervello, cioè quello che ci fa scegliere le cose, ci fa decidere, ci fa essere pronti a dire di sì a determinate cose, le scelte che facciamo ogni giorno. Allora capite che quando dice il diavolo ha messo in cuore a Giuda Scariota significa che il diavolo sicuramente suggerisce, il male suggerisce a Giuda un'idea, ma poi è Giuda che nella sua testa decide di tradirlo. E questo è molto importante per capire anche noi e il nostro modo di relazionarci col bene e col male. Il male non è mai da parte nostra una realtà volontaristica, ma il male noi lo scegliamo di fare. Certo, a volte piccolo, a volte grande, è vero che può capitare di fare del male senza che ce ne accorgiamo ma in quel caso non è una nostra decisione, ma quando noi facciamo del male, dico piccolo o grande, decidiamo di farlo, nel senso che c'è la volontà di fare del male. E quando ecco ora allora, Qui Giovanni ci dice una cosa importante, l'origine del male ci viene da un suggerimento del male come essere maligno, ci viene dal suggerimento del maligno che però il maligno cosa fa? Lo suggerisce a noi e poi metterlo in pratica perché purtroppo il male poi passa attraverso le azioni che noi facciamo. Ecco allora. Cerchiamo di riflettere nella nostra vita, nel nostro modo di fare, quando agiamo male, perché è importante questo per poter vivere la nostra vita bene, perché tante volte facciamo delle cose sbagliate di proposito o anche qualche cosa di male, al di là dello sbaglio. Dall'altro dall lato, oltre Giuda, che decide di tradire Gesù e quindi decide di fare il male c'è Gesù Gesù che sa chi è Giuda lo sa, avete sentito sapendo che il padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e poi più avanti avete sentito che lui diceva sapeva infatti chi lo tradiva quindi Gesù sa sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani qui c'è una coscienza di Gesù di essere potente sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e qui è il momento anche in Gesù di scegliere chi ieri è stato a celebrare l'Eucaristia avrà ascoltato il testo delle tentazioni di Gesù, in cui il male, il diavolo, metteva alla prova Gesù. Gesù quindi sa che è un momento importante, lui ha una potenza massima, è il figlio di Dio e infatti vi ricordate che il diavolo nelle tentazioni dice, se sei figlio di Dio, fa che questa pietra si trasformi in pane. Se sei figlio di Dio, buttati di Giuda e fai vedere con la tua forza, con la tua magia, quanto sei potente. Se sei figlio di Dio, io ti do tutti i poteri della terra se tu mi adori. Se sei figlio di Dio. Quindi il diavolo aiuta, o meglio, non aiuta, interroga Gesù sul suo essere figlio di Dio. Ma qui Gesù deve sapere scegliere. Gesù è figlio di Dio, certamente, lo sa bene che è figlio di Dio. Ma come deve vivere il suo essere figlio di Dio in mezzo a noi uomini? Sa che tutto è nelle sue mani, dalla sua scelta dipende la nostra salvezza. Qual è la scelta di Gesù? Ieri nel brano del Vangelo delle Tentazioni abbiamo visto che lui sceglie rispondendo con la parola di Dio. Oggi nel brano della lavanda dei piedi lui sceglie di abbassarsi, soprattutto di muovere il suo corpo prima di tutto mettendosi in piedi, si alzò da tavola, ma non per presentarsi come colui a cui tutti dovevano obbedire con un comando ma il suo comando è stato quello di mettersi in ginocchio, di abbassarsi di curvarsi e di lavare i piedi infatti depose le vesti prese un asciugatoio se lo cinsi la vita allora Gesù ci dice la potenza che lui ha la mette e la fa vedere sotto forma di umiltà, mettendosi in ginocchio, curvandosi, mettendosi a contatto con la terra. Non per niente la parola umiltà viene da humus, terra, polvere. Soltanto chi si sa mettere in ginocchio fa capire cosa significa essere potente. Scusate il gioco di parole, perché uno la potenza la pensa sempre come un qualcosa da esercitare dall'altro E purtroppo anche oggi, anche in questi momenti, anche in questi giorni, vediamo che ci sono persone che vogliono mostrare la loro potenza, perché tutti devono obbedire secondo i loro criteri. Invece Gesù ci dice che il criterio è quello di mettersi a seguire di curvarsi, di abbassarsi e questo è il criterio che noi cristiani siamo chiamati a vivere sempre nella nostra vita ognuno secondo la vocazione che ha secondo il ruolo che vive, secondo il servizio che fa nella famiglia nella società, nello Stato perché il nostro essere cristiani è quello di abbassarci allora comprendiamo bene che il cristiano ha una sola parola potere uguale servizio uguale curvarsi uguale abbassarsi dove abbassarsi? presso i piedi dell'altro Gesù lava i piedi i piedi sappiamo bene cosa significano i piedi dell'uomo i piedi servono per camminare e il camminare non è soltanto quello fisico, perché la stessa vita dell'uomo è un camminare. Quindi i piedi hanno il simbolo della realtà di tutta la vita. I piedi nel camminare si sporcano e quindi perché? Perché dobbiamo essere in mezzo a quello che è la, la nostra realtà quotidiana di vita. A volte ci sporchiamo, non facendo del male, ma ci sporchiamo perché dobbiamo interessarci di tutte le situazioni, dobbiamo avere occhi aperti, allora abbassarci, curvarci, andare ai piedi dell'altro è perché così sappiamo guardare il bisogno dell'altro, non perché non dobbiamo guardare negli occhi gli altri, è chiaro, stiamo attenti non è questo il significato io non ti devo guardare negli occhi no, io mi abbasso i miei occhi perché guardando i tuoi piedi faccio di te il mio Signore l'altro dobbiamo essere ognuno Signore dell'altro nel senso dobbiamo essere servi perché l'altro è colui a cui io mi dedico curo, servo allora le ultime frasi di Gesù voi avete visto cosa ho fatto, dice i suoi discepoli, io sono Signore Maestro, ed è vero che sono Signore Maestro, dice Gesù, ma proprio per questo vi ho dato un modello di essere Signore Maestro, il modello di abbassarsi, di curvarsi, di mettersi a disposizione e questo vale in tutti i livelli sia a livello personale sia a livello comunitario sia a livello di società, di città ognuno di noi sa che se fa il bene dell'altro costruisce una società fondata non sul potere che è dominio ma sul potere che è servizio allora viviamo questo potere noi che siamo cristiani noi abbiamo il potere di servire e questo dobbiamo fare in modo di viverlo ogni giorno avendo davanti a noi le scelte da fare scelte di cura dell'altro di servizio all'altro e quindi concludiamo ricordandoci che oggi questo gruppo in cui vediamo questo Gesù in ginocchio davanti a Pietro ci ricorda che dobbiamo stare, sapere stare in ginocchio davanti all'altro, cioè abbassarci e curvarci. E con altra parolina che ci possa servire. Ieri ci siamo soffermati sull'ora di Gesù, e l'ora è il tempo presente, il tempo teologico. Oggi ci fermiamo sull'essere pronti a curvarci, a non sentirci qualcuno, ma soltanto sentirci servo di tutti. Mentre cantiamo, come già abbiamo fatto ieri, siamo qui. Già abbiamo fatto ieri, faremo una raccolta per la carità. Canto numero 5.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 perché risplendano sempre quali testimonianze credibili dell'incontro con Cristo Gesù, trovando in te la forza per compiere scelte coraggiose e ricercando ininterrottamente la penienza di vita col cuore saldo e umile. Noi ti preghiamo. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Volgidi, Padre compassionevole, i nostri fratelli, segnati dalle sofferenze fisiche e spirituali, perché attingano dalla passione di Cristo forza e consolazione. Noi ti preghiamo. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Dona, Padre buono, a tutti i fratelli che contemplano già il tuo volto, in particolare i consoli e i devoti dei punti di questo sacro gruppo. La pace eterna del tuo abbraccio misericordioso nella certezza di vivere già ora.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 Colma delle tue benedizioni, Signore, questo popolo in cammino verso la Pasqua. Tu che provvedi ai tuoi figli il pane quotidiano, fa che non si stentino mai di cercare il pane vivo disceso dal cielo. E per questo invoche, ti invochiamo dicendo la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberati al male. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio unipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Canto numero 14 Canto numero 14 signore andate in pace ora come già sappiamo in silenzio tutti escono tranne quelli che devono fare il trasporto o mettere a posto il gruppo e così esce tutti tranne quelle persone quindi ringrazio come sempre tutti coloro che fanno in modo che tutto quello che noi viviamo lo viviamo bene ringraziando sempre la loro presenza il sindaco e il sindaco e l'assessore quindi e tutti coloro che collaborano a, questa, a questo momento